Bentornati su MyFootballJersey. Oggi vediamo la quarta maglia del Milan per la stagione in corso, la 2022-23. In edizione Player, la maglia dedicata ai calciatori. Questa maglia è molto bella, nella mia classifica prende 5 stelle di quelle di quest'anno del Milan, è in assoluto quella che mi piace di più. Fate attenzione perché nella versione player è veramente molto attillata. Questa è una L e a me mi sta proprio di misura. Il costo lo vedete qui sopra? Per questa maglia in versione player è estremamente basso e vantaggioso. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate anche a vedere perché trovate un link per ottenere un coupon da 3 dollari che potete utilizzare sul sito per comprare quello che volete. Ora, prima di lasciarvi la parte finale, vi chiedo di mettere un grande like e di iscrivervi al canale. È l'unico modo che avete per avere sempre nuove recensioni sul canale. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima!